Buongiorno, eh, qui in Turchia siamo entrati appieno nel processo di normalizzazione da Covid. Dal lunedì scorso sono state riaperte tutte le attività e eh, si, si stima che nei prossimi giorni verranno ripristinati anche gradualmente tutti i collegamenti internazionali. In questo clima di distensione dell'emergenza e cui i dati comunque rassicurano abbastanza, si, si portano avanti anche quelli che sono gli gli appuntamenti della politica sia interna che internazionale. Ancara vi è stato un incontro importante tra il primo ministro del governo di accordo nazionale libico Al-Sarraj e il presidente Erdogan. I punti emersi dall'incontro sono rilevanti, nel senso che si è fatto riferimento all'assoluta necessità di stabilizzazione del, della Libia sotto gli auspici dell'ONU, quindi un processo politico eh, portato avanti dalla, dalla comunità internazionale in, in ottemperanza al diritto internazionale. Il presidente Erdogan? ha fatto riferimento però all'urgenza all di non coinvolgere quelle che lui definisce le forze gol, golpiste del eh, generale Haftar in ogni tipo di processo, proprio perché questo potrebbe rappresentare un handicap per la, la piena stabilizzazione e la pace della Libia. Serage ha fatto riferimento alla necessità di dare un modello governo civile, democratico e moderno per la, per la Libia e per quanto riguarda la, il, la solidarietà appunto tra Libia e tra il governo di Tripoli e Turchia si sono stressati diversi punti tra cui il coinvolgimento delle aziende turche nella ricostruzione interna del paese. Ehm, un ulteriore punto eh, che eh, ha portato eh, l'attenzione la, degli osservatori è stata la in riferimento alla cooperazione militare, alla cooperazione marittima, che appunto secondo i due leader verrà rafforzata nelle prossime, nei, nei prossimi giorni, nelle prossime ore, quindi con riferimento a un rafforzamento di attività congiunte per quanto riguarda le attività di trivellazione e di esplorazione delle risorse di idrocarbure, soprattutto nel, nel bacino del Mediterraneo orientale. È un incontro importante che certamente avviene in un momento altrettanto importante in cui il governo degli Tripoli sta riguadagnando terreno e Haftar appunto è in un certo senso costretto a indietreggiare. Il grande punto interrogativo quindi a questo, a, in questi giorni è riguardo il futuro di Haftar e soprattutto il posizionamento degli attori internazionali che sostengono Haftar in Libia. Un altro dato di fondamentale importanza eh, registrato nelle ultime ore è la decisione della Commissione europea di stanziare 485 milioni a sostegno della Turchia nella sua azione di accoglienza dei rifugiati siriani, che eh, sarebbe da includere in quello che è stato l'accordo la, già siglato nel 2016 tra Bruxelles ed Ankara, proprio di riferimento all'accoglienza dei, dei rifugiati, un accordo che è stato da più, messo in, più volte messo in in crisi nel, più di recente. Uh, una breve nota è, sono anche le tensioni a carattere interno che si stanno registrando in Turchia in questo periodo, proprio ieri è stata tolta l'immunità parlamentare a tre parlamentari, due del partito di opposizione, filo curdo HDP e uno del partito repubblicano, che hanno portato all'arresto di due di essi. E eh, Sempre nel, in quest'ottica di tensione interna e consolidamento del potere del partito di Erdogan eh, vi sono dei rumori più o meno basati che eh, si parla di una, di una necessità di un'ulteriore riforma parlamentare in modo da bloccare comunque qualsiasi tentativo di alleanza politica e quindi si vocifera l'eventualità di un ricorso anticipato alle urne proprio per eh, consolidare il supporto che Erdogan è stato in grado di ehm, sollevare attorno a sé durante questa situazione pandemica. Il, ci sono tanti quindi Punti ancora aperti in Turchia e l'attenzione sarà massima nei prossimi giorni. Un caro saluto d'Ancara.